La delibera abbiamo discusso, insomma, in queste sedute ha portato anche delle modifiche, dei rafforzamenti eh, di quello che era l'indirizzo anche originario della proposta. Ma prima di tutto voglio mh, far presente che questa proposta era stata presentata addirittura prima no, di tutta questa situazione emergenziale in cui noi siamo coinvolti. E quindi, dal mio punto di vista, ciò dimostra che prima di quelli che oggi magari è, sono temi sulla, sulla bocca di tutti o visioni di come effettivamente saranno le città del futuro in realtà questa delibera è una testimonianza documentale diretta che noi già stava, stavamo lavorando su questo gli obiettivi che noi abbiamo, abbiamo inserito si sviluppano su più segmenti dall'attivazione quindi di questo tavolo che servirà per migliorare l'organizzazione della macchina amministrativa, al, modello, al nuovo modello organizzativo di Roma Capitale, che non è più il concetto di macrostruttura eh, come l'abbiamo conosciuto, di macchina amministrativa, ma bensì il principio della città-piattaforma, con una serie di principi, connessi e collegati al concetto del modello organizzativo della città piattaforma e noi abbiamo la città che è costituita in questo caso l'amministrazione dagli organi decisionali che appunto sappiamo quali sono, dagli organi di governo e poi la macchina quella che una volta era appunto definita la macchina io auspico che dall'avvio dall diciamo di questa delibera si possa iniziare questa trasformazione che è già cominciata e già i primi risultati eh, sono visibili eh, anche grazie a quelli che sono eh, l'elevato numero di eh, servizi che sono stati digitalizzati nel corso di questi quattro eh, anni. Eh, I principi che abbiamo ulteriormente eh, e gli indirizzi formulato vanno dalla coprogettazione delle piattaforme, perché eh, le piattaforme saranno effettivamente il luogo mh, digitale dove gran parte dell'attività amministrativa verrà svolta quindi è importante anche il tema di come queste piattaforme verranno sviluppate e verranno progettate. Eh, altro elemento, il tema del lavoro agile sul quale già ci siamo confrontati con gli altri colleghi eh, prima nella, insomma, nella durante la discussione, al netto del fatto che eh, abbiamo anche approvato un emendamento eh, mia prima firma, proprio anche che va a rinforzare e a tenere conto dell'implementazione del lavoro agile per lo svolgimento dell'attività amministrativa. E poi eh, l'ulteriore eh, elemento, un ulteriore mh, se vogliamo dire correttivo a quello che è, o meglio va a rinforzare l'attuale disciplina legata al responsabile per la transizione digitale e dando proprio il compito al dipartimento eh, trasformazione digitale un compito più anche più esteso se vogliamo di quello che oggi viene eh, da, da loro svolto e mi corre l'obbligo di ringraziare eh, tutti coloro che anche in questa fase i direttori ma anche i singoli eh, dipendenti hanno dato il massimo su questo eh, un, un tema quindi quello del responsabile della transizione digitale che con questa delibera va a rafforzare anche il coordinamento, la verifica e il controllo di ogni progetto di innovazione interno all'ente quindi è una delibera che pone le basi per un nuovo modello di città, appunto la città piattaforma, eh, con l'obiettivo non più di andare a digitalizzare solo alcuni settori, ma di avere prima di tutto un modello che eh, impone la digitalizzazione di tutti e dove serve anche l'automatizzazione, quindi anche attraverso gli algoritmi e l'intelligenza artificiale, di cui abbiamo già parlato e già c'è una delibera approvata su questo. Quindi il nostro voto ovviamente sarà eh, favorevole su questa proposta di, di delibera, vedo eh, i principi eh, espressi, e gli indirizzi espressi eh, conformi a quello che è il nostro, eh, le linee programmatiche, molte cose che potrebbero non essere ancora state declinate, eh, non, non non riguarda, diciamo, non, non attiene a una carenza, ma bensì al fatto che già molte cose sono state fatte, già molte cose sono in corso e quindi non bisogna sempre come dire, ri ricominciare da capo. Siamo qui da quattro anni e quindi gli atti vanno anche letti, come dire, come si dice in giuridichese, da un po' con il combinato disposto delle delibere, perché non, eh, non dobbiamo ogni volta prendere e riscrivere da capo eh, cose che sono già in corso sono già state fatte, eh, o comunque questo è il mio punto di vista e come la interpreto io. Quindi il nostro voto sarà favorevole e, e basta tutto qui. Grazie.